Ed eccoci tornati con voi amici di Le Fonti TV con il fatto di Marcotti come sempre appuntamento settimanale con il nostro format e con Giancarlo Marcotti Finanza in chiaro che vado a salutare Giancarlo bentrovato anche per oggi Grazie Manuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Tra poco andremo ad ascoltare un po' le view del nostro Giancarlo, prima vi mostro di cosa parleremo oggi, a parte le, insomma, un inquadramento generale dell'economia e della politica, parleremo delle eh, elezioni di mid term, di mezzo mandato in America, faremo un'analisi del voto, è stata una sorpresa, visto che eh, soprattutto per quanto riguarda il Senato ci sarà sempre il controllo dei democratici. Poi parleremo del MES eh, la ratifica nell'interesse dell'Italia è un argomento che ogni tanto torna, insomma il meccanismo Uh, che, che vede insomma, questi rapporti tra l'Italia e l'Europa poi lo spiegheremo bene e ancora Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'economia sta portando avanti fondamentalmente la linea che era stata iniziata da Mario Draghi e poi quindi quali sono i pro e i contro del MES e poi parleremo di cripto in default con questo crollo delle criptovalute dopo il caso, dopo il fallimento di FTX allora Giancarlo, tante cose anche oggi, prima di tutto ti chiedo insomma, un po' mh, una panoramica generale dell'economia e anche della politica eh, con tutti i temi in primo piano il G20 di Bali dove parteciperanno Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, poi il rating di Fitch sull'Italia quindi arriverà il giudizio dell'agenzia di rating sul nostro paese, ci sarà l'inflazione in Gran Bretagna quindi inflazione sempre al centro dell'attenzione, naturalmente poi tutte le varie opinioni che abbiamo ascoltato nelle ultime ore da parte della Fed L'inflazione che è calata in America ma resta sempre il sorvegliato speciale nonostante l'economia possa rallentare e anche il Fondo Monetario Internazionale ha detto attenzione perché quella è la cosa importante, bisogna eh, come dire, far sbollire eh, questa inflazione. Allora Lascio a te insomma, una panoramica e poi andiamo negli argomenti. Beh sì, io sottolineerei in particolare quest'ultimo passaggio che hai fatto tu sull'inflazione perché sì. effettivamente il mercato ha reagito in maniera a mio avviso spropositata ma bene così, eh? non, non, se, se le borse salgono io sono contento quindi non, non, non, non ci siano dubbi io spesso insomma sono abbastanza critico ma cercando di raccontare quello che succede non perché sia un menagrammo, ecco, io spero sempre che l'economia migliori e che anche la, la finanza dia il suo contributo, quindi effettivamente questo 7,7 che è un risultato migliore delle attese ma non è insomma un risultato eccezionale invece ha avuto un impatto da parte del mercato che non mi aspettavo, cioè questo crollo del dollaro certo era molto salito nei giorni nelle, giorni nelle settimane precedenti però questo crollo del dollaro e questo e questo boom delle borse in particolare il Nasdaq anche lì certo era particolarmente sceso nei giorni precedenti però insomma non mi aspettavo una risposta così forte quindi dato che io seguo anche Andrea prima di me eh, e con lui mi trovo molto spesso d'accordo io Chiarisco subito, sono molto critico con l'analisi tecnica, quindi da quel punto di vista lì non, non siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Però eh, quando lo sento parlare di politica, insomma, molto spesso mi trovo pienamente d'accordo con lui. E anche adesso, che ha fatto questa analisi dicendo un po' che probabilmente questa positività sulle borse potrebbe durare fino alla fine dell'anno è anche vero insomma vediamo come si concluderà questo 2022 che era partito nel peggiore dei modi insomma aveva avuto un primo semestre veramente da dimenticare invece questo secondo semestre si dimostra decisamente migliore Ok, eh, ottimo cosa mi dici appunto delle elezioni di mezzo mandato in America è stata una sorpresa eh, Giancarlo cosa ti aspettavi perché insomma forse le premesse erano un po' diverse anche per le critiche che ultimamente eh, per vari motivi sia eh, da un punto di vista personale ma sono quelle che ci interessano Meno, ma soprattutto per da un punto di vista istituzionale e diplomatico, le critiche che aveva ricevuto Biden appunto nell'ultimo in mese. Insomma, il suo consenso era, era calato. Ma allora, ehm, Biden eh, poteva pagare tante cose, dal quale probabilmente non dico non avesse colpa. Che comunque insomma non si poteva attribuire totalmente la colpa a lui. Cioè. Eh, l'inflazione per esempio eh, alta, che sapete che non piace agli statunitensi, non piace nessuno per la verità, ma forse in particolare agli statunitensi, eh, questa situazione eh, diciamo abbastanza negativa anche per eh, tanti altri aspetti, non solo quello economico, poteva costare caro a Biden non è costato caro a Biden però io lasciami dire una cosa Manuela io le elezioni fatte in questa maniera mi lasciano molti mm. eh, eh, persone che potevano votare un mese prima eh, caselle postali finte nella quale si mettevano i i le, le schede elettorali insomma eh, io eh, per me le elezioni sono quelle italiane: si va in un seggio, si mette una croce su un simbolo e, il, l, l, l, e la scheda elettorale va inserita in un'urna. Appunto, poi si aprono le urne, la speranza che all'apertura delle urne ci siano i eh, rappresentanti dei diversi partiti a monitorare che non ci siano brogli, soprattutto sulle schede bianche. Insomma, quelle per me sono elezioni. Quelle che avvengono. Sì. Nel Uniti è una pantomima di elezioni, quindi. Eh, ma senti, ma invece i candidati appoggiati da Trump hanno perso tutti o quasi eh, al voto, e effettivamente si dà proprio tra virgolette la colpa all'ex presidente degli Stati Uniti eh, della debacle rep repubblicana, insomma. Sei d'accordo con questa analisi? No, perché penso proprio sia una fake news, nel mm. senso. A quanto mi risulta, poi se vuoi il lunedì prossimo ti posso dare il dato preciso. Sì, sì, sì, perché no, certo, assolutamente. Che il, la stragrande maggioranza, la quasi totalità di quei candidati invece ha vinto le elezioni, ha, è stata eletta, e solo una minima parte, forse magari in questa minima parte si è concentrata l'attenzione dei media, ma non penso che, eh, che, che sia andata così. Eh, mm. sì. sì so. Non, non riesco a vedere... La leghi una... proprio a quello, che diceva, a quello che dicevi prima, anche questa considerazione sui uh, candidati di Trump, insomma? No, no, beh, ma a parte che la questione dei candidati di Trump è sempre da stabilire, cioè un conto... Eh, se io vado a tenere un comizio per una certa persona, quello è il mio candidato, oppure no? Cioè, a parte che è estremamente difficile stabilire i candidati di Trump, certamente ci sono delle persone che sono molti del partito, non ti sentiamo più Giancarlo. Almeno io non ti sento più, non so se. No, infatti, è successo qualcosa? Non so che cosa è successo. No, sei... adesso sì, adesso sì, perfetto. ok No, dicevo che è difficile stabilire quali erano i candidati di Trump, sì. no? però certamente nel partito repubblicano ci sono trampisti e, e, e, e meno trampisti, diciamo, ma comunque, come è ovvio, come è, com è normale, ma comunque, mh, ripeto… Uh, su quel dato eh, dei, dei candidati ritengo che sia stato, siano stati enfatizzati solo quelli che hanno perso e non la stragrande maggioranza invece che sono, di quelli che invece sono stati eletti. Poi è vero che ehm, il risultato, così come è, è stato pubblicato, è decisamente più favorevole ai democratici rispetto alle attese della vigilia questo è. certo, assolutamente sì, ecco ora arriviamo alla provocazione soprattutto che arriva da parte di alcuni osservatori, molto banale, cioè che Biden potrebbe decidere di ricandidarsi tu cosa ne pensi? Ovviamente la sua decisione la conosceremo all'inizio dell'anno prossimo idealmente eh, pensi che fo forte di questo successo, poi non so se possiamo definirlo successo, ma sicuramente eh, più, più alto, insomma la risposta è stata sicuramente più positiva delle attese, potrebbe decidere di, di, di proporsi per un secondo mandato? Allora, eh, purtroppo Biden, ma non lo dico io, lo dicono tante persone, io per esempio, insomma, persona al di sopra di ogni sospetto di essere un, un anti-americano, Ci, lo cito quindi, <ride> ho sentito dire da lui una persona come Federico Rampini ha proprio raccontato un evento al quale lui aveva partecipato in cui Biden faceva chiaramente capire di non essere pienamente eh, lucido Quindi, eh, ma chiaramente eh, come anche diceva Giustamente Andrea primo di me, ma questo lo sanno tutti, eh, sapete che è molto probabile che Biden sia la persona che compare, ma che poi le decisioni vengano prese da altre persone, non da lui. Certo, se eh, non è lucido adesso è chiaro che col passare degli anni la situazione peggiorerà. Quindi, se agli Stati Uniti va bene avere una, un presidente di quel tipo, perché loro dicono: Beh ma può anche essere. Può anche avere un, un deterioramento cognitivo, ma tanto non è lui che comanda, sono altri. Mi... Beh, ci dia... eh, non è, un, non è una, come dire, una considerazione molto logica, insomma. No, eh, ho capito, però non vedo altre considerazioni. Perché, no, no, no non, non che tu non, non stai facendo una considerazione logica. Chi pensa che va bene lo stesso perché tanto non è lui che decide, insomma, parliamo del presidente degli Stati Uniti d'America. Eh, lo so, però, obiettivamente, cioè, non, non, eh, lo vediamo tutti, insomma, la situazione nella quale è questo uomo. Ha veramente difficoltà uh, in, in tutti, non solo, mancherebbe altro nel deambulare, eccetera, si vede, ma ha difficoltà proprio a, a seguire un, de, lo, la logica. Non, no, vabbè, è chiamato gaffer, poi vabbè, insomma... Non so se abbia de, dei problemi reali o se sia proprio... Sai, ci sono persone che fanno gaffe, no? Non avendo del, delle motivazioni poi mediche o, o, o patologiche, ecco. Però sicuramente, insomma, visto che parliamo anche della superpotenza americana, eh, servirebbe un po' più di lucidità, questo, questo è chiaro. Però, insomma, come hai detto tu, sarà l'America a decidere se, se e come eh, sta bene. E vedremo anche cosa gli consiglieranno no, le persone che sono, che sono accanto a lui perché ovviamente sarà consigliato ad hoc allora Giancarlo altro tema che abbiamo visto poco fa nella, nel nostro sommario riguarda il MES ricordiamo di cosa stiamo parlando il meccanismo europeo di stabilità che ha detto anche fondo salvastati è da tanto che non se ne parla però ogni tanto diciamo torna in auge questo discorso anche perché è tornato nel dibattito all'interno del, del governo un'organizzazione internazionale a carattere regionale nato proprio come eh, fondo finanziario europeo per la mh, stabilità finanziaria di tutta la zona euro allora intanto come detto è tornato a far parte del dibattito politico giorgetti mh, apparato di ratifica del MES, quindi portando avanti un po' la strada, cioè seguendo un po' la strada di Draghi eh, chiedo a te cosa ne pensi anche per, entrando ancora più nel dettaglio per spiegare di cosa stiamo parlando e insomma poi vedremo anche, intanto la prima domanda che abbiamo messo in sovrimpressione è se la ratifica è nell'interesse dell'Italia e poi andiamo a vedere anche i pro e i contro eventualmente Ma Allora eh... Io vorrei parlare del MES affinché tutti, ma proprio tutti gli ascoltatori possano Esatto, sì, sì, sì, sì. spieghiamo bene, assolutamente, l'obiettivo è quello. Lo semplifico al massimo, no? Allora, dietro questa, questo acronimo, che dal, sembra così molto rassicurante, è il meccanismo europeo di stabilità, insomma, voglio, tutti vogliamo la stabilità, eccetera, così. nella realtà che cosa è? La cosa è semplice, allora, se vado se a va John Elkan a chiedere un prestito in una banca di un milione di, di euro, il, il funzionario che deve deliberare non ci pensa su un attimo. Cioè, dire. <ride> Sicuramente. Se vado io, invece... A chiedere un milione di euro di, di un prestito è chiaro che eh, cominciano a, a cioè, prima, prima di concedermelo, eh, ci pensano su due volte perché vanno a vedere il mio patrimonio, vanno a vedere tutto quello che ho fatto precedentemente e, e così via. Ed eventualmente me lo eh, concedono solo se io do delle garanzie eh, massime sulla possibile restituzione. Quindi eh, il MES è una cosa di questo genere qua, l'Europa eh, purtroppo o per fortuna poi a seconda appunto della, della, della visione, è qualcosa, l'Europa intendo naturalmente l'Unione Europea, scusatemi se ogni tanto sì, magari… Sì, sì, sì, certo, fai bene a specificare però chiaramente l'Unione Europea. L'Unione Europea è chiaramente un'organizzazione ehm, che, che non è ancora completata, voglio dire, quindi Succede che eh, qualsiasi cosa di carattere economico deve essere vagliata, quindi quando noi facciamo, faremo la finanziaria, chiederemo di avere uno scostamento di bilancio di un certo tipo, l'Europa ci dirà no, guarda, fai, cioè eh, agisce come la banca che deve, che deve eh, deliberare un prestito che viene appunto chiesto da un suo cliente, no? Quindi il cliente chiede un prestito di 100.000 euro e eh, il, la, la banca dice no, al massimo ti possiamo finanziare 50.000 euro. La stessa cosa la fa l'Europa, cioè l'Italia a suo tempo, ricordate il, il governo giallo-rosso, chiede uno sforamento del 3,4%, l'Europa dice no, al massimo, poi parlo dello 3,04%. Okay. Quindi questa è quando le cose. Eh, Degenerano no? nel senso che non basta più solo chiedere prestiti ma eh, i prestiti diventano molto rischiosi allora l'Europa dice normalmente eh, ti chiediamo certe garanzie quando superi un certo livello di debito queste garanzie ovviamente devono essere ancora più eh, pressanti e questo è il MES cioè è la possibilità di avere eh, un finanziamento dall'Unione Europea, finanziamento effettuato dall'Unione, quindi dagli altri stati, ma solo con delle garanzie molto stringenti e chiaramente queste sono particolarmente stringenti nel senso che alla fine ti tolgono proprio la sovranità cioè la, eh, la... infatti Giorgia Meloni qualche mese fa aveva proprio parlato di un trattato che non eh, farebbe gli interessi dell'Italia eh, esatto, questa è la questione abbiamo visto che cosa è successo in Grecia cioè è arrivata la Troica, ha preso quelle decisioni e quindi si è sostituita di fatto alla politica uh, greca noi un rischio del genere non voglio dire che l'Italia sia come la Grecia ma un rischio del genere non, non dobbiamo e non possiamo e, e quindi sta valutando male Giorgetti in questo caso? E, al, allora eh, chiaramente si nasconde dietro alla questione eh, Germania perché anche la Germania deve decidere eh, eccetera quindi eh, si nasconde dietro. Quello, secondo me, dovrebbe dire chiaramente che non vogliamo correre un rischio del genere e quindi non ratificare il MES. Mm. Ecco allora. Quindi vabbè, se andiamo a vedere il titolo successivo pro e contro, eh, i contro li abbiamo, mi, mi pare già detti, ma eh, c'è qualche pro Giancarlo? Non so, mm. no. allora, mm. il, il il pro è il fatto che eh, non voglio demonizzare eh, l'unione europea per queste cose perché capisco che quando il rischio aumenta devono aumentare anche tra virgolette le garanzie quindi pensare come eh, ha, ha fatto come è successo con la grecia di perché sono stati eh, dati miliardi e miliardi alla grecia per senza avere nessuna garanzia, sarebbe stato come si faceva in precedenza, di fatto, insomma, ha portato ad aumentare eh, sempre di più questo debito. Non è che con, con, le, con, con il Messerschmitt il debito della Grecia sia diminuito. No Tut, a, a tutt'oggi diciamo, la situazione è grave. Sì. Però, eh, però stiamo ancora parlando della Grecia, che ha un PIL, insomma, che è... sì. Certo, certo, certo. mettiamolo così. Certo. Eh, in Italia non possiamo correre un rischio del genere, a mio parere. Ok, e torneremo a parlarne. E adesso parliamo invece di quello che è accaduto al mondo cripto eh, negli ultimi giorni, intanto diciamo subito che insomma, rispetto a mesi fa il mondo cripto, delle criptovalute, era già in sofferenza, diciamo così a partire proprio dal bitcoin, no? fino a qualche mese fa Giancarlo si parlava dell'ipotesi che il bitcoin arrivasse a 100.000 dollari, insomma, quindi comunque eh, siamo ben lontani da quelle previsioni perché poi lo scenario è cambiato, però appunto le più capitalizzate hanno, hanno toccato proprio nel gli ultimi sette giorni i minimi da inizio anno, circa 210 miliardi di dollari, parliamo del 20% dell'intero mercato per la bancarotta improvvisa di FTX che è l'exchange di criptovalute, diciamo subito che non è il più eh, grande, il più grande è Binance, giusto per chi insomma non sapesse, per, per gli amanti delle cripto è risaputo, però insomma diciamo che muove, eh, insomma è, è il tasso, leggevo che è l'exchange con il più alto tasso di crescita al mondo, quindi muove il mercato. Allora, eh, io e te non parliamo spesso di cripto, quindi sono curiosa di sentire cosa ne pensi anche prima di, questa, diciamo, di questo fallimento dell'exchange e ovviamente come vedi adesso lo scenario? Ma guarda, semplicemente, le cripto sono una truffa. Ah, adesso ecco, perfetto, l'ha appunto detto, non parliamo mai di cripto, di, diciamo che non hai girato intorno alla questione, perché Gianca? Scusate se rido, ma è una, una risata ovviamente ci mancherebbe, eh, sentiamo perché, ecco. Io spiego il perché, sono una truffa eh, dal punto di vista eh, eh, dire, mediatico, non so, uso questo termine forse in maniera impropria, in questo senso, allora, tanto Crypto, eh, cioè una roba che, che deriva dalla criptografia, d'accordo, ma valuta, criptovaluta, mm -hmm. valuta è un, un termine eh, diciamo con il quale normalmente è un sinonimo di eh, moneta, no? Sì. la valuta americana intendiamo il dollaro eccetera, no? quindi la moneta americana e così via, quindi eh, ma Bitcoin, Bitcoin e tutte le criptovalute non sono monete perché non hanno la caratteristica di essere moneta. Poi Bitcoin, bit sappiamo tutti che cosa vuol dire, no? è l'elemento, diciamo, Uh, più piccolo iniziale dal quale parte poi tutta l'informatica no? e va bene eh, eh, ci può stare, ma coin sappiamo che vuol dire denaro e anche eh, in questo caso eh, dico che è una truffa nel senso che i bitcoin non sono denaro, il bitcoin è un bene non fisico no, tra l'altro quindi eh, peggio ancora nel senso che però è, è, è quello quindi è in più ultima truffa alla, lo state trasmettendo anche voi il simbolo del bitcoin cioè una B con le due stanghette le due stanghette verticali ovviamente eh, Fanno intendere eh, della questione monetaria perché sappiamo che il dollaro, l'euro, lo yen hanno nel loro simbolo le due stanghette, no? il dollaro verticali, eh, lo yen e l'euro orizzontali, comunque insomma quello quindi anche qua prendere il bitcoin piccole due stanghette per farlo credere che sia una ok una... ma quindi la truffa tu quando usi il termine truffa parli proprio nell'impostazione e nel mh, come dire nell eh. nel come sono state chiamate queste, queste eh, come le chiamiamo queste cripto insomma giusto? esatto cioè okay. aver, aver fatto credere che questa era una moneta che questa era una valuta infatti Ah, possiamo prendere il bitcoin al posto del dollaro oppure è chiaro eh, si, si può essere usato per se qualcuno lo accetta naturalmente eh, come in pagamento ma così come se io ho un, un, un debito con una persona e ho una moneta d'oro eh, con il quale posso saldare il debito glielo eh, posso dare oppure ho in casa 30 kg di ferro e gli do 30 kg di ferro e saldo il mio debito ma in quel momento lì non è che il ferro sia una moneta è un qualche cosa che mi serve eh, che con il quale riesco a saldare un debito ma non per questo è, è un, una moneta E la stessa cosa è il bitcoin okay. allora se è un, un bene eh, io devo capire dove sta il valore di quel bene cioè, certo eh, Uh, faccio le, sempre l'esempio dell'oro. L'oro è un bene? Sì. Eh, che valore ha? Ha uh, total, eh, eh, dollari all'oncia, all normalmente viene appunto valutato in dollari per oncia, quindi 1760 dollari per oncia, quello è il valore dell'oro. Il valore del bitcoin? Qualcuno me lo deve ancora spiegare. Cioè, Perché il bitcoin avrebbe che è una cosa oltretutto non materiale, una cosa, perché avrebbe valore? Perché si può scambiare, eh, cioè, posso scambiare anche altre cose che, eh, che, che, che non hanno valore, voglio dire. Quindi io non riesco, non, nessuno è riuscito ancora a spiegarmi perché il bitcoin dovrebbe valere 15, un bitcoin dovrebbe valere 15 mila dollari o 30 o, o 40 per me vale zero mm. Guarda Giancarlo, mi hai dato ovviamente un'ottima idea, dovremmo fare una puntata eh, che, mh, mh, per capire insomma, chi è per le criptovalute spiegarci anche proprio perché poi insomma, non è solo, solo questione di mettere a confronto due fazioni ma proprio di capire nel dettaglio le potenzialità di chi invece segue le criptovalute e di chi invece vede ancora queste, tutte queste incognite, questi dubbi, giustamente molti le hanno eh, perché eh, sulle cripto, insomma, proprio perché poi il mercato si è molto... Eh, come dire, il mercato delle cripto è molto cioè prima c'è stato un momento in cui era molto seguito poi eh, si è calmato e quindi adesso ci sono ancora più dubbi forse quindi non, è, non sarebbe male fare una puntata ad hoc e quindi ti prenoto già come faccio spesso per altri, per altri argomenti allora aspettiamo naturalmente il tuo video di oggi sai già su cosa lo farai? No, non ho ancora deciso di, di preciso, però sì, il, il, cioè in questo momento, eh, beh, ho fatto ieri un video sui bitcoin e, sul, e sulle criptovalute, non insisterò anche oggi, probabilmente naturalmente gli avanti del bitcoin criticheranno ma va benissimo no no, no, no. no, no vabbè ma ciascuno ha la sua opinione lo dico sempre poi il confronto noi siamo qui e proprio per questo potremmo eh, pensare di, di organizzare una puntata ad hoc quindi no. se avete voglia noi siamo sempre a disposizione attraverso i social scriveteci seguiteci questa puntata poi sarà disponibile sul nostro canale youtube le fonti tv e quindi potete commentare eh, sempre in modo pacifico mi raccomando perché eh, il, ripeto il confronto è utilissimo quando è fatto in modo eh, come dire istituzionale, definiamolo così. Giancarlo, grazie, ti seguiamo su Finanza in chiaro, noi ci sentiamo la settimana prossima e a presto. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie mille Giancarlo Marcotti, eh, grazie a voi per averci seguiti fino a qui. Naturalmente eh, abbiamo iniziato un po' prima il live di oggi, lo terminiamo un po' prima, ma il nostro eh, palinsesso, la nostra programmazione continua, come detto seguiteci sui nostri canali quello diciamo primario le fonti.tv e poi sulla nostra piattaforma di youtube iscrivetevi al canale dove ci sono anche a disposizione dei contributi on demand e poi siamo su tutti i social buon proseguimento di giornata restate con noi